Carlo Viccio, il se selvaggio, la trappola del fuorigioco. È una teoria, è un'idea. A parte tu, tu fai parte del comic, eh, cioè è un comitato di persone figlie di chi ha avuto dei problemi mentali, è vero? Sì, per il comic però eh, chiamerei anche Stefania Buoni, però Presidente, che è qui. Eh, sono intrecciate lo dicevo, rapporto pari fuori gioco è un romanzo che parla di eh, malattia mentale eh, calcio e comunismo è la storia di un rapporto tra eh, un figlio è un padre, dove il padre è una persona che soffre di un disturbo abbastanza pesante e questo figlio si trova fin da bambino a doversi confrontare con le psicosi, le paranoie del padre, siccome il libro inizia il 16 giugno del 1975, un giorno che è rimasto una storia per lo strepitoso successo del Partito Comunista alle elezioni che generò un'ondata di paranoia in una parte del paese che si aspettava di vedere cararmati russi da un momento all'altro venire a rubarci tutto siccome io sono convinto che eh, le persone che soffrono insulmentare sono catalizzatori di tensioni che comunque sono diffuse nella società e in tutti noi. E il libro cerca di raccontare, a partire da questo episodio, appunto del 75, il rapporto di queste persone, di questi padre e figli che si sviluppa durante il tempo, arrivando fino ai giorni nostri, passando anche per il 93, dove un'altra persona con la stessa paranoia del padre, che al padre di Marcello è costato un ricovero ospedaliero invece riesce a vincere le elezioni, a 20 milioni che il comunismo era veramente quello, faceva paura e quindi evidentemente è una pozione che era diffusa già ampiamente nella popolazione considerata anche sana Va bene, belle allusioni, però il, il, il, il trucco del fuorigioco e quindi il gioco alla CRUIF cosa c'entra diciamo così con la salute mentale? Allora, ehm, Cruyff è il personaggio per cui questo bambino, anzi il gioco è trovato di Cruyff, questo bambino a 10 anni, appassionato solo di calcio, riesce ad avere la prima idea di cos'è il comunismo. Un collettivo dove tutti si muovono insieme, a certo campo, in attacco e in difesa. Quindi si fa questa idea, più o meno valida che sia, gli permette di fronteggiare il diritto del padre. E, la, la trappola del fuorigioco, il titolo, eh, viene da una, un contenimento del romanzo, per cui in fuorigioco ci va chi perde contatto con la propria squadra, in fuorigioco ci va il giocatore che perde contatto con i, propri, eh, con i giocatori della propria squadra. E mi è sembrata una metafora abbastanza significativa di quelle che sono le problematiche che risolvere di eh, problemi mentali. Si perde contatto con i propri familiari, si perde contatto con la propria eh, squadra. Quindi allora il cannoniere che vuole andare da solo, perde il contatto con la squadra, va in fuori gioco. Lui va fuori di testa, diciamolo nel senso orato. Vabbè, e Mentre se si resta tutti assieme lui non è isolato e quindi fa gol. Esatto, esatto. Eh, riesce quantomeno a accettare gli obiettivi che voleva. Questo bambino che a dieci anni si è appassionato di calcio e crescendo si appassiona attraverso l'università di una materia molto importante che è l'antropologia, che è il confronto con l'altro. E scopre che nei, nei libri di uno studioso molto importante, si chiama Ernesto che Martino, ci sono altre maniere di curare l'isteria personale. Per esempio, le tarantolate, quando qualcuno in una società contadina pugliese ancora eh, studiata negli anni 50, quindi non nella preistoria, quando una persona cadeva vittima della crisi, tutto il paese andava a casa sua a fare dei balli, dei canti, degli esorcismi che servivano fondamentalmente a non lasciarla sola. E qui ritorno al discorso dell'ascolto che si faceva prima sui psichiatri. Evidentemente i contadini del Salento erano molto più capaci negli anni 60 di ascoltare di quanto non lo fossero gli psichiatri da segnali. Anche perché con la formula funzionava, le persone venivano riportate indietro, le persone malate. Ecco, io vi vorrei istigare a un elemento di partecipazione emotiva a quello che Carlo Miccio ha detto, cioè un applauso. Perché si è dato in 27 parole e tu scusami, ma visto personalmente, mi sembrano veramente interessantissimi e hanno spiegato molte cose. Senti, allora avevi detto che c'era con te qualcuno del Comic Stefania. Buoni la... Stefania. Buonasera. No, adesso sono come dire, orientato detto, ma sono vestiti come la squadra della Fiorentina sì, ma non è che non c'entra però il ah, calcio la... no non esageriamo allora che cos'è il Comic? Allora, il Comic è un omaggio a due organizzazioni australiane che da circa vent'anni hanno fatto un cambiamento di società e sono il COPMI Australia e il Comic. Noi siamo Comic, che sta per Children of Mental Ill Parents, ovvero figli di genitori con un disturbo mentale. Ma la spilla che vedete qui, che viene dal Movimento Internazionale dei Figli Americano, con cui sono in contatto, eh, dice Proud daughter, resilience is inherited cioè figlia orgogliosa, la resilienza è ereditaria quindi la nostra associazione non intende assolutamente eh, demonizzare una persona che ha il suo mentale del genitore ma anzi promuovere quella mh, possibilità che anche una persona con il suo mentale può essere un ottimo genitore sia un supporto non solo eh, medico, ma anche della società e qui torniamo al romanzo che ha dato l'innesco fortissimo a creare questa associazione uno dei problemi per cui ci si occupa magari poco di figli è che sono invisibili quando sono bambini adolescenti e una mamma o un papà stanno molto male l'emergenza ovviamente va su una persona che sta molto male e, quando si ha figli questo dolore diciamo in qualche modo eh, la spiegazione te la dai da solo se non ricevi diciamo la spiegazione spesso mh, viene fatto per magari tutelarti, no? per non coinvolgerti, ma in realtà il bambino eh, si dà delle risposte comunque da solo se non le riceve. E quindi attraverso esempi eh, positivi di come si può potenziare la genitorialità e anche il peer support, sia tra genitori con un disturbo. Il? il peer support, il supporto fra pari, ehm, che può avvenire sia tra genitori che hanno un disturbo, che sanno meglio e incoraggiano gli altri, ma anche tra figli. Noi come ci siamo conosciuti? Uno è di Latina, io sono Romana e Gaia di Mantova, dopo la chiamerò velocemente anche a lei. E come possiamo fare un'associazione? È stata una scommessa. Allora, noi ci siamo conosciuti tramite il web. Eh, io ho iniziato a fare una ricerca su internet nel 2010. Eh, per motivi personali, ho scoperto un mondo all'estero, in altre lingue, di forum di figli adulti che raccontavano il loro vissuto e per la prima volta ho pensato che era un punto di vista nuovo che mi ha toccato molto e ho voluto farlo anche per l'Italia, mi sono confrontata con diversi figli in Canada, Australia, tutto grazie al web e abbiamo, quindi mi hanno incoraggiato, perché non lo fai anche in Italia, e ho creato il primo gruppo Facebook online di mutuo aiuto per i figli, solo per i figli, e questo gruppo ci ha messo in contatto da tutta Italia, di tante fasce di età, dai 16 ai 50 ai 60 anni, tutti accomunati dall'essere figli, e questa cosa poi mi ha spinto a voler cercare di, di istituzionalizzare questa voce, eh, perché è una voce che ha diritto di cittadinanza. Eh, ero a Trieste questo giugno per un convegno ed è venuto in sostegno un, un mio compagno attivista, Joe Donovan. Lui è americano diciamo, di origine irlandese. Appena ha saputo della nostra mh, iniziativa per essere a Trieste, un crowdfunding, quindi una campagna di raccolta fondi in cui ci siamo autofinanziati per essere a Trieste, mi ha detto: Guarda, voglio venire a sostenerti mh, psicologicamente, voglio stare al tuo fianco un fratello dell'anima. Quindi lui ha preso l'aereo, è venuto a Trieste ed è stato al mio fianco e ha fatto l'intervento anche lui, ha detto ehm, sono molto colpito dal quarantennale da della legge Basaglia che ha istituito dignità uh, dei cittadini. Quello che mancava nei, nei video, nei filmati erano dei genitori con i loro figli accanto. E questa è un po' la terza rivoluzione che cerchiamo nel nostro picco di fare con il vostro aiuto. E voglio dare la parola alla vicepresidente Gaia. Ho fatto una ricerca bellissima, proprio su questa tematica, per l'Università di Verona. Bene, Gaia, pervenuti. Non costruisermi a, a schiacciarti contro l'elicola eh, perché scappate dal microfono. Per cui mi dai con le dritte perché mia figlia Zoe, figlia mia della Siusi, si iscrive sicuro. Dimmi allora. Allora, io ho fatto questa ricerca che è nata dal gruppo di AutoMontoyoto su Facebook, incontrando gli altri figli. Eh, la mia, il mio era un bisogno di incontrare loro come mh, supporto ma anche di dare il mio supporto per questa causa quindi eh, c'è stato tutto un lavoro mio proprio di ricerca eh, in modo che eh, potesse, essere, potesse essere io attiva di cambiamento insieme a loro e potessimo insieme capire come potevamo starci accanto e migliorare le cose eh, quindi io eh, volevo anche unire la mia professionalità, io sono prodigista. Eh, quindi il lavoro che si fa con i bambini e i ragazzi che venga valutato anche quando ci sono queste problematiche e siccome è una, una cosa delicatissima capire proprio da, da noi stessi come, come aiutarli delicatissima hai detto ma appunto oltre che aiutare il rapporto tra voi figli ma il rapporto con i genitori è migliorato i genitori se la sono presa perché diciamo qui eh, sono tanti soggetti coinvolti no? Allora, la mia ricerca ha voluto dare uno spunto di riflessione per i professionisti della salute mentale, per noi figli e per il rapporto tra noi e i nostri genitori. E una cosa su cui che è emersa come, come diciamo, supporto e che è qualcosa che effettivamente aiuta molto è appunto il recupero del rapporto con il genitore, perché a volte purtroppo per queste tematiche si perde. Invece, ristabilirlo, recuperare un po' le cose, puntando molto anche alla capacità residuo genitoriale del paziente psichiatrico che non dimentichiamo c'era una persona, bisogna valutare caso per caso ovviamente, però ehm, il fatto di poterlo essere è di per sé una parte della cura, così come anche per il figlio è un modo per ehm, recuperare quel rapporto che purtroppo a causa della malattia eh, a volte risulta compromesso e questo è effettivamente una delle cose che è emersa nella ricerca come eh, molto utile adeguato e che può aiutare posso chiedere un indirizzo mail o comunque un sito o un modo per rintracciarvi allora eh, per quanto riguarda il sito faccio dire alla Presidente allora Noi siamo un po' un ovunque perché per far sentire la nostra voce abbiamo bisogno di tutto aiuto possibile, quindi social sono un canale fantastico, su facebook ci trovate come comip trattino figli di genitori con disturbo mentale, il sito invece è www.comip trattino italia.org Niente, vi ringrazio, ci sarebbe da parlare altre tre ore, però abbiamo un sacco di persone che sono iscritte all'assemblea, grazie mille, chiarissimo e... Pietro Pellegrini, c'è in piazza? È arrivato? Eccolo, oh, buonasera.